Qualche settimana fa abbiamo acquistato su ebay, poi vi lascerò il link in descrizione, un nuovo pollaio. Lo abbiamo rinforzato perché qui tra volpi e faine è una guerra continua. Abbiamo installato l'apertura automatica, dopo vi farò vedere come funziona. Ce l'abbiamo già da un annetto e sono molto soddisfatto di questo accessorio. Ve lo consiglio se non avete voglia di andare ogni sera a chiudere il pollaio. Abbiamo portato alcune modifiche. All'interno abbiamo, all abbiamo fissato due bastoni per far dormire tranquillamente le nostre galline la notte. Abbiamo messo a dimora il pollaio, qui abbiamo il programmatore per l'apertura e la chiusura della porta, molto molto semplice da utilizzare, ci sono quattro programmi in questa versione, noi utilizziamo il programma 3, impostiamo l'orario d'apertura e l'orario di chiusura potete anche usare il crepuscolare, in questa versione qua, questo modello costa circa 150 euro, ma senza crepuscolare dovreste risparmiare qualche decina di euro, il pollaio dispone di una comoda cova per le uova, dentro abbiamo rinforzato per farle stare di notte appollaiate, il bancale sotto è sigillato per l'ingresso di eventuali roditori ci sono le porticine sceniche belle da vedere lo copriremo poi con una tettoia eh, così da preservarne l'integrità ed inverno metteremo delle plexiglass lì dove c'è la rete per tenerle al caldo se avete intenzione di comprare un pollaio del genere sappiate che il costo è di circa 150 euro contiene fino a 5 galline però ci dovete mettere mano perché dovete rinforzarla, se non avete grossi predatori in zona può anche andare bene così, ma come nel nostro caso tra faine e volpi dovete rinforzarlo. Vi ringrazio per la visione, nella descrizione vi mettiamo il link per l'acquisto su ebay e se vi è piaciuto il video potete condividerlo. Un saluto a tutti!